Già nel primo trimestre puoi sapere se la gravidanza è gemellare o singola. La gravidanza gemellare è andata via via aumentando negli ultimi anni e eh, esistono dei fattori predisponenti come per esempio l'età materna, eh, il ricorso alla procreazione medico assistita ma anche la familiarità. Le gravidanze gemellari possono originare dalla fecondazione di due diversi ovociti da parte di due spermatozoi, avremo allora delle gravidanze dizigotiche caratterizzate da gemelli diversi sia nelle caratteristiche fisiche che, per esempio, nel sesso e poi possiamo avere le gravidanze monozigotiche in cui invece viene fecondato un solo ovocita da parte di uno spermatozoo che poi si sdoppia successivamente e in questo caso avremo gemelli identici, sia nelle caratteristiche fisiche che nel sesso. Più che la ziguosità, in una gravidanza gemellare è importante la corialità, ossia il numero di placente. Infatti, se c'è solo una placenta, cioè la gravidanza viene definita monocoriale, questa ha bisogno di un particolare monitoraggio perché è esposta a precise complicanze. La gravidanza monocoriale infatti è caratterizzata da un'unica placenta che ha sulla superficie eh, dei vasi che connettono i due gemelli e eh, questi vasi che si chiamano anastomosi placentari possono portare a uno sbilanciamento di sangue da uno all'altro ed essere alla base di quella che viene chiamata trasfusione fetofetale che è una malattia eh, molto severa e che deve essere trattata presso centri di riferimento. Per questo la gravidanza monocoriale necessita di controlli ogni due settimane in cui vengano valutati la crescita, i flussi dei feti, il liquido amniotico e eh, questi controlli possono mh, identificare precocemente dei segnali suggestivi di sviluppo di trasfusione fetofetale. Anche le gravidanze bicoriali vanno controllate in centri specializzati in gravidanze gemellari ma tuttavia con una frequenza minore circa ogni quattro settimane. sono spesso false credenze che accompagnano la gravidanza gemellare come ad esempio che la mamma che aspetta due gemelli debba mangiare il doppio rispetto a una mamma che aspetta un solo bambino. Questo non è vero, in generale in gravidanza sia singola che gemellare l'alimentazione deve essere sana ed equilibrata. Alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano seguiamo le gravidanze gemellari sia bicoriali che monocoriali. Esistono degli ambulatori dedicati eh, più giorni a settimana dove queste gravidanze vengono seguite da un punto di vista clinico ed ecografico. Inoltre, presso il nostro centro è disponibile un servizio di chirurgia fetale dove vengono trattate e prese in carico quelle gravidanze monocoriali complicate da tutta una serie di patologie, come ad esempio la trasfusione fetofetale. Quindi nel caso in cui aspettiate due gemelli non preoccupatevi ma mi raccomando fatevi seguire presso una struttura specializzata nelle gravidanze gemellari.